Salve! Dove mi trovo? Non ne ho idea nemmeno io. Prima di iniziare, voglio dire. Perché sono qua e perché non sto registrando col microfono. È molto semplice, di là stanno studiando e allora io non posso disturbare e bla bla bla e cinciaolin. Cacca popopi popopo. Comunque siamo qua per parlare di una cosa che a voi non interesserà nulla, però io lo sto facendo per rimanere un po' con i video attivi, ok? Bene. Diciamo che ero abbastanza emozionato, perché un po' di tempo fa, circa due settimane fa, ho incontrato Frax sulla PlayStation 4. Bene, io direi di andare a vedere una piccola scena di quello che io provavo in quel momento era sera però comunque io ve lo faccio magari con delle luci così si vede un po' meglio e vi faccio vedere un po' quante le mie mani tremavano perché poco mi tremavano andiamo a vedere Quindi come avete potuto vedere le mani mi tremavano davvero pochissimo, non ero emozionato, di più, ero più che emozionato. Se avete notato c'è una nuova grafica magari migliore, siamo in 4K signore e signori perché ho comprato l'LG Flex 2, il mio nuovo cellulare che ci farò magari anche una recensione. Seconda cosa come avete visto porto davvero pochissimi video perché la scuola dai finisce fra 7 giorni. Tra sette giorni ricominceremo con un'attività assurda sul canale, visto che ci sono le vacanze di Natale, ho già tantissimi progetti da portarvi e ve li porterò. Yeah. Quindi ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video, scusate per questo video cortissimo ma eh, praticamente era un video solamente così a scazzo per non lasciarvi per ancora due settimane senza video. Noi ci vediamo nel prossimo video, lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione e bella ragazzi!